Ah ehi, hey, ciao non, non, non vi avevo visto Da quanto tempo Bella tutte le lettere non sempre Io e oggi Reagirò a una canzone abbastanza trash Uscita due settimane fa Ma per voi Credo sarà passato un mese Ora dipende da quando caricherò questo video Anzi da quando uscirà questo video La canzone in questione Si chiama Buona primavera Di trash italiano e Eleonora Ferruzzi Io ho paura di quello che vedrò. Io ho seriamente paura. Conoscendo il personaggio di Eleonora Ferruzzi. Poi messo insieme con Tresci italiano non so che possa uscire. Detto ciò, vediamo. Vediamo un po' di cosa si tratta. a No, chi non l'ha capita questa cosa? Eh? È giusto, è una presa per il culo. Bellissimo, non so se sapete un po' la storia di quello che è successo, di questo famoso Mark Caltagirone, che non esiste, che non si sa che chi è, è un'identità misteriosa, è una cosa paranormale, e, e lei la prende in giro, dicendo che poliziotto, colui che troverà questo cane smarrito, caso strano si chiama Mark Caltagirone. Marcus Cartagena. Vabbè, continuiamo. Stefan dobbiamo andare ci vediamo presto ciao iniziato bene quindi in poche parole questa canzone si parlerà di questa cosa non so perché hanno messo l'una ferruzzi così ad minchiam giusto per far scena bellissima Aspetta, aspetta. Assomiglia alla fidanzata di Gabbo questa. È identica, cavolo. Se cioè non è lei. Marte calcirone, Marte calcacione. <ride> oh, Cristo. studio, monsignore, se mi credi tu fammi un saluto, come il pubblico dentro lo studio, come Barbara che mi ha aspettato, su ti vado, alla fine non è mai venuto, questa volta davvero lo giuro, calda girone me l'hanno rubato, best, iniziamo bene veramente, cioè immaginavo del trash di quelli, mi hanno sorpreso. Cosa? Notizia shock, mi dicono che si sta celebrando il matrimonio della. Non è quello che ho pensato io È la versione ancora più cringe di Barbara D'Urso Bene, perché i cognomi di questi tipi, sbrigoli e coppi Come? Non siamo stati invitati? <ride> è identica Adoro che non siamo stati invitati, tanto noi facciamo il 22% anche senza marca cadere uh. Eccola Fai questo fai quell'altro poi giochiamo È bello questa volta son felice Forse in Cina si aspetti lo chiamo B Bella la, la tipa che si butta In questo filmato vediamo un esemplare femmina di Eleonar Ferruzzi Che è limona duro con un uomo a caso preso tra il pubblico del matrimonio Avvocato Se mi credi fammi un saluto Come il pubblico dentro lo studio Come va Tutti vado Alla fine non è mai venuto Questa volta davvero lo giuro Calda girone me l'hanno rubato Bellissimo raga bellissimo oh, oh oh oh, oh oh oh, oh Me l'hanno rubato Oh Dai vogliamo il momento trash dov'è? Un caso di scatto Bellissimo questo prete avevo già preso il vestito trucco capelli bo Conoscete la voce è lei e è lei A chi scarpe e gnà <ride> Marte Caltagirone marca Caltagirone oh. che coraggio ma poi sposarsi l'11 luglio oh. che calda oh. Sentire quel gnoso a fondo è bellissimo! Oh, girone che mi hai combinato! Oh! È un caso di stato! È un caso di stato! 52 minuti di applausi! No, cioè veramente, mi aspettavo di tutto ma non questo, wow, wow veramente, non ho parole raga, mi aspettavo il trash di quelli assurdi, ma in realtà è uscito un'opera d'arte, precisiamo, opera d'arte, cioè be bellissimo, un applauso a Trash Italiano a coloro che hanno partecipato, cioè... Stop. Non ho parole Poi quel gno a caso mi, mi ha ucciso Perché non ho detto granché durante il video Perché non c'era niente da dire pa Parlava da solo la canzone Questo è quello che tutti gli italiani pensavano su questa storia A me il dubbio mi viene però Esiste veramente questo tipo? noi cioè, non possiamo avere la certezza al 100%. Poi, inventarsi un cognome così elaborato, cioè, non è facile. Per, però il personaggio più bello è stato il prete. Il personaggio più bello è stato proprio lui, il signor prete. Ovunque tu sia, signor prete. Cioè, non è bello lui. Prete, monsignore, chi cavolo tu sia. Adatto. Mi è piaciuta come canzone, dai. Sempre meglio delle tre che vediamo sul web. Cheat, pollettina, e company. Dopo aver visto il video, leggiamo un po' di commenti. Leggiamo il primo. Io che pensavo che col video di Dolce Amaro avessi visto il massimo del trash. E invece. E invece no mia cara! Anche se Dolce Amaro potrebbe superarla di trash. Soprattutto per la parte reppata di Malgioglio. Ma non tocchiamo questo tasto. Prossimo commento. Secondo i terapeutisti Mar Capitano Australia! Non so se avete capito, perché secondo i terrapiattisti l'Australia non esiste. Quando vuoi trovare una meme, li trovi sotto i commenti dei video. Adoro. Leggiamo l'ultimo commento di oggi, visto che ci siamo. La miglior hit dell'estate. Cioè, veramente, il migliore hit dell'estate. Prossimamente, in, in tutti i Lido, in tutti i mari, in tutte le spiagge, sentiremo buona primavera. Veramente, applausi. Ok, direi di chiudere qua. Questo video Spero che vi sia piaciuto Se si lasciate un like Iscrivetevi al canale Seguitemi su Instagram E su altri social Il link in descrizione E niente Detto ciò Buona primavera Che cavolo che, che, che ho detto Detto ciò Bella Perché buona primavera